bene bene bene bene buongiorno a tutti quanti oggi che cosa vogliamo parlare oggi parliamo di paura il mio amico fabio savoy questa mattina ha scritto su una foto eh, della promozione delle conferenze che verrò a fare in italia solo per parrucchieri naturalmente non per gente comune e solamente per addetti ai lavori e vorrei parlare della paura la paura nasce quando non si conoscono i fenomeni perché è un aspetto naturale dell'essere umano come autodifesa personale quando qualche cosa non si conosce però la cosa bellissima è che la paura eh, scompare quando si fa un'esperienza io ripeto sempre queste esperienze piccole o grandi della vita che eh, ci danno un'opportunità sta solamente a noi se coglierla come opportunità positiva o coglierla come opportunità negativa per esempio non so un venditore di scarpe va in Africa e incontra migliaia e migliaia di persone senza scarpe e che fa, che pensa eh, dice no qui c'è sta mercato me ne vado in un altro paese e vado a vendere scarpe poi arriva un pischello rampante che eh, ha cominciato ad allargare le sue vedute e non anticamente come si faceva e vede un'opportunità di vendere milioni di scarpe a persone che necessito naturalmente bisogna dare quel valore e quel beneficio che la scarpa può portare alla persona per far questo bisogna parlare parlare parlare e sapere qualche cosa intonse, rispondendo a Fabio eh, sicuramente questo nasce anche la paura perché noi non abbiamo delle volte l'autostima personale. Ci sono tantissimi modi per acquisire autostima personale come questa foto mia personale, questa è la mia autostima per arrivare a un risultato di eh, sentirsi, eh, di immagine che è molto gradevole per me ma anche per tutto l'ambiente che mi circonda perché io credo che quando farò una conferenza per i colleghi sarò eh, il mio avviso qua che aiuterà a migliorare un qualche cosa ma questo poi eh, ve lo spiegherò in privato adesso sto intentando di pubblicizzare musicando questo format che porterò eh, in tutto il mondo eh, aiutare quelle persone in questo caso specifico i cinquantenni uomini e donne che a un certo punto nel loro percorso non si piacciono più perché vedono sfiorire la bellezza e avere un'opportunità di un pensiero che possa trasformare questo è un'evoluzione del parrucchiere che il parrucchiere non taglia solamente ma ti aiuta a fare un percorso di cambiamento ricreando una nuova immagine eh, quello che chiedo è solamente imparare a respirare per imparare a visualizzare perché il cervello ha bisogno di immagini e noi eh, con qualche trucchetto gliele diamo eh, potete seguire eh, nel mio blog callori.wordpress.com eh, che posterò qua sotto a questo video per avere degli approfondimenti ripeto non credete alle parole del Callori perché sono esperienze personali che in questi 41 anni di professione ho sviluppato però stanno funzionando bene sia per me e tanta altra gente che ha iniziato il percorso musicando. Eh, Quest'anno poi eh, con la promozione di Musicando ehm, offrirò gratuitamente un corso di un anno per i dieci imprenditori leader qui di Canaria, sono dei giovani, già ci sono due iscritti, adesso con eh, le consultazioni. Eh, o persone che si vogliono proporre per fare un corso eh, musicando insieme a me per creare dei leader qui in Canaria come ehm, impresari, naturalmente in una società per migliorarla abbiamo bisogno di impresari perché l'impresario che ha esito e successo, migliorerà il suo ambiente, migliorerà la sua famiglia e migliorerà anche le persone che lavoreranno per lui, di conseguenza necessitiamo leader qui in Canaria, Francesco Gallori, perché cos'è Tenerife per musicando di Gallori e Stile, vi augura buona giornata a tutti quanti, ciao!